Okay, allora, ciao Ilaria, ciao. da quanto tempo lavori in te? Allora, effettivi adesso da un anno e mezzo più o meno. Come sei arrivata in te? Allora, ho conosciuta per caso perché cercando lavoro ho visto un annuncio, quindi sui vari siti per chi cerca lavoro, e ho mandato un curriculum io ho fatto diversi colloqui, devo dire, tre in tutto. E poi alla fine dopo la selezione sono arrivata in finale, insieme a un'altra ragazza e alla fine l'ho spuntata io. E com'è stata la selezione? ti ha selezionato direttamente il posto del cat, vero? C'è stata la Sì, perché in pratica la selezione consisteva, perché all'inizio la mia posizione doveva essere quella di traduttrice, perché Fabrizio voleva um, ampliare un po' anche um, il, il suo target e quindi voleva um, eh, tradurre gli articoli anche in inglese. Allora la prima prova consisteva nel, nel, proprio nella traduzione di un suo articolo. Poi la seconda prova, ehm, nella seconda prova io dovevo correggere l'articolo dell'altra ragazza, e lei doveva fare lo stesso con il mio. Quindi evidenziando in rosso tutti gli errori proprio con cattiveria. E poi dovevamo scrivere una specie di lettera nel quale, ehm, nella quale dicevamo perché doveva prendere noi, ok. E sei, ora, ora sei in tecno, sei entrato in tecno? Sì. Ti piace stare in tecno? Sì. Um, cioè, devo dire che non, um, sono soddisfatta perché non ho niente di cui lamentarmi perché comunque è un'azienda che almeno fino adesso mi ha sempre dato dei nuovi input io poi sono comunque un carattere eh, che un po' particolare. Cioè, nel senso, mi stufo in fretta di fare sempre le stesse cose. E qui la cosa positiva è stata che, comunque, faccio sempre cose le, le, le cose, le cose, le cose, le sì. cose nuove. Sì, ho sì magari appena mi una cosa, <ride> esatto, appena ho imparato una cosa c'è cioè sempre una nuova cosa che non so, quindi devo imparare da zero. Però, alla fine, è proprio il bello questo, comunque, che non, non ti è mai È un lavoro vario. Vale. Poi, anche con i colleghi, cioè, uno dei motivi per cui. Ho deciso di restare in tecno da il tirocinio, è proprio il fatto che come ambiente umano mi piace, non ho dei godelli non mi lamento, Per quanto riguarda il principio della Tecno, cioè i vari principi su cui ho fondata la Tecno? Sì, sono, io sono d'accordo, nel senso vedo comunque anche, ho avuto prova del fatto che molte cose che dice Fabrizio, inerenti al marketing o inerenti anche alla cura del cliente e poi danno i frutti, perché io che non, mi, non, cioè non so niente di marketing ovviamente, all'inizio vedevo cose che faceva lui e pensavo. Ma perché? Cioè che serve? serve? Si fa tutte queste brochure, queste le penne, i colori diversi. Vabbè, non serve a niente perché comunque la gente vede una penna, però non è che rimane impressa la penna. io Invece, poi ho capito che non era una cosa sbagliata perché quando ho cominciato a, fare, a chiedere le testimonianze, tutti facevano dei complimenti alle penne proprio. E quindi mi sembrava una cosa strana. Invece, avevo visto magari anche il modo in cui pubblicizzano i corsi funziona, perché all'inizio quando ho cominciato ai corsi c'erano nemmeno 15 persone e invece l'ultimo corso e anche questo erano quasi 40 quindi la differenza è che c'è quasi dei risultati sì. E questa cosa ti piace? Sì sì. Visto? Sì, sì, ho capito eh. che non sono cose fatte a caso ma sono cose fatte cioè, a modificare <ride> Perfetto, ok, okay ti grazie, grazie. <ride>